Oh, ci eravamo lasciati con questo gatto rigato che si muoveva il cuscino non sta facendo niente nel nostro rig possiamo aggiungere dei controlli anche per il cuscino quindi se vado in edit mode nel mio rig metto il cursore qua creo un nuovo bone e questo bone lo chiamo eh, cuscino centro lo scalo e lo porto qua in questo caso torno a mostrarli come ottaedri per riuscire a capire bene come come sono posizionati magari lo metto qui e poi da qui estraggo due che se ne vanno di qua e due che se ne vanno di là e questo sarà cuscino ehm, r cuscino 1 r questo diventa cuscino 2 r 1L, cuscino 2L, verifico in pose mode che quando muovo questo si muovono tutti quanti, posso prenderli in, uh, in edit mode tutti questi bone e spostarli magari un po' più avanti qui perché andrò a spostare questo cuscino e quindi diciamo che per per semplicità li metto qui davanti per, per riuscire a capirlo anche se da un punto di vista 2D non cambia molto quindi ora farò la stessa cosa anche per il cuscino devo andare in object mode, seleziono il cuscino, seleziono il rig faccio ctrl p e in questo caso faccio di nuovo automatic weights speriamo, vediamo cosa combina e nel cuscino ovviamente de, di tutti i gruppi a me interessano solo quelli che si chiamano cuscino quindi blocco tutti questi del cuscino e eh, gli altri li cancello perché non mi servono. Le posso sbloccare. Vado in white paint. Allora questo centro in realtà voglio che mi prenda anche la parte qua sopra. Quindi con white di 1 Questo voglio che mi prenda per bene anche la parte qui mentre invece non voglio che sposti la parte bassa sinceramente va bene così questo qui mi dovrà spostare soprattutto queste linee questo queste altre vediamo come al solito bisognerà fare delle prove però posso farle direttamente in white paint quindi ruoto vedo che è meglio che prenda dentro anche queste mi pare soddisfacente adesso nello stesso rig notate quella la caratteristica pur avendo due oggetti grease pencil abbiamo messo nello stesso rig faccio di nuovo stick eh, anche il cuscino e quindi ora se vado in pose mode posso eh, registrare l'animazione anche qui quindi magari registro la posizione facciamo di tutti questi bone i whole character poi il gatto preme E qua diciamo a 120 registro di nuovo trovo posso tirar giù un pochettino no facciamo scala z ecco un po' mi modifica la parte sotto del cuscino non voglio e devo semplicemente andare in weight paint e rimuovere da cuscino centro devo, facciamo un normalize e vediamo che succede e infatti ho questi, questi vertici qui vediamo eccolo qua cuscino 1 come vedete ha questi e io no non li voglio weight a 0 in maniera ecco vedete che torni a posto, mi assicuro che, non, che nessuno dei bone vada a cambiare la parte sottostante, voglio che si modifichi solo la parte di sopra, ho ancora il registra per cui ogni volta che muovo qualcosa viene registrato, qua posso notare di nuovo questo difetto, niente di grave appunto vado di nuovo in weight paint e devo assicurarmi con cuscino 2 l che vengano presi dentro constraint 1 e weight 1 che vengano presi dentro anche questi ultimi pezzettini in maniera che non capiti ecco adesso questo è un esempio non mi serviva in realtà rigare così bene il cuscino potevo tranquillamente accontentarmi di meno e magari Facciamo che qua posso stringere anche un pochettino. Come vedete si tratta anche di, di decidere in che maniera comportarci noi. Siamo liberi, diciamo, di rigare come preferiamo e per farvi vedere che possiamo muovere. Anche il cuscino no, non è venuto granché, lo stiamo facendo velocemente in queste lezioni. Però adesso abbiamo aggiunto allo stesso rig un secondo oggetto Grease Pencil. Quindi abbiamo un unico rig che governa due oggetti Grease Pencil. E questa è un'altra delle possibilità. Quello che possiamo fare ora è andare diciamo, a ripulire del tutto questa modalità più semplice di animare che avevamo usato con, eh, collegando i bones in questo modo, è di fare tutto con il weight painting, eh, perché mh, lo vedremo, perché può essere più utile, in particolare vedete volto linea, e eh, volto colore attualmente e anche corpo e corpo colore sono associati in questa modalità bone, eh, mentre invece questi non lo sono. Allora... Eh, cosa devo fare per riottenere la stessa cosa a livello di weight painting? Devo semplicemente assegnarli al giusto gruppo Quindi il gruppo che ho a disposizione qui per esempio di volto è quello che mi potrà muovere questi due layer Quindi se io adesso rimuovo qui e qui ecco che ovviamente il, il volto adesso non si muove più però posso andare in edit mode e selezionare tutti i contenuti di questo layer. Per farlo nascondo momentaneamente tutto, tr tranne, allungo ancora un po', tranne questi due layer, faccio seleziona tutto e eh, li assegno a volto. E adesso automaticamente si torneranno a muovere perché sono assegnati a quel bone. Faccio la stessa cosa con root, nascondo quelli del volto, questi del corpo gli butto via il loro parenting e seleziono tutto il corpo e lo assegno a root. Facciamo assegna. E adesso dovrei aver ricreato tutta la stessa situazione precedente, ma attraverso il white painting e non attraverso l'associazione a bone quindi anche qui decidete voi qual è la cosa più semplice l'associazione a bone va benissimo per cose meccaniche o comunque che rimangono rigide e mentre invece l'associazione con il white painting ci permette appunto la, la morbidezza dei piegamenti. Questo perché può essere utile? Può essere utile perché ora se andiamo ad aggiungere elementi, per esempio a migliorare il disegno, ci basterà aggiungerli con lo stesso weight e si muoveranno con quegli oggetti del corpo. Lo vediamo la prossima volta. Grazie e alla prossima.